Nel triangolo PQR, considera M punto medio di QR, prolunga PM di un segmento MS in modo che PM è congruente a MS e traccia il segmento RS. Dimostra che PQ ed RS sono congruenti. Scriviamo la nostra ipotesi. Mentre scriviamo la nostra ipotesi, disegniamo la figura. Quindi Il triangolo PQR, non avendo oggettivi, è un triangolo scaleno. Considera m punto medio di qr quindi se m è il punto medio di qr avremo che questi due segmenti saranno uguali quindi qm uguale ad mr e le mettiamo nelle nostre ipotesi Prolunga pm di un segmento ms in modo che pm sarà uguale ad ms quindi congiungiamo pm allunghiamo abbiamo questo segmento ps e vediamo che pm è uguale ad ms anche questo va nella nostra ipotesi traccia il segmento rs dimostra che pq ed rs sono congruenti quindi tesi pq congruente ad rs dimostrazione per dimostrare questo teorema dobbiamo cercare degli enti uguali accanto a quelli che già sono uguali per ipotesi quindi io Guardando in questa zona qui, cosa noterò? Che questi due angoli, Pmq ed Rms, sono uguali. Perché sono uguali? Perché sono opposti al vertice. Inserirò questo nella mia figura e lo scriverò nella mia dimostrazione. Quindi Pmq è uguale ad Rms perché opposti al vertice. Adesso abbiamo trovato due triangoli. Quali sono questi due triangoli? Il triangolo PMQ e il triangolo RMS. Questi due triangoli hanno tre cose uguali, che sono questi due lati, questi altri due lati e questi due angoli. Quindi hanno due lati e un angolo in mezzo uguale. Quindi per il primo criterio di equivalenza questi due triangoli saranno uguali. PMQ, triangolo, sarà uguale ad RMS, triangolo, per il primo criterio. Quando due triangoli sono uguali tra di loro, allora avranno tutte le componenti omologhe, praticamente uguali. Quindi hanno tutti e tre i lati uguali e il terzo lato in questo caso è PQ. Quindi avremo PQ ed RS come terzo lato uguale. E da qui la tesi, PQ uguale rs